buongiorno oggi ho deciso di realizzare un make up con tutti quei prodotti che secondo me necessitavano di una seconda possibilità questo perché ci sono tutta una serie di prodotti che mi capita di acquistare provare una o due volte e che sul momento non mi convincono non mi piacciono particolarmente e così restano messi da parte dimenticati e finché non raggiungono date di scadenza e poi devono essere buttati via spero che il video vi piaccia ciao inizio applicando lo no Stick Full Coverage Foundation di Mulac Questo è un prodotto che ho acquistato più di un anno fa Però la prima volta che l'ho applicato non mi è piaciuto e poi l'ho lasciato lì Allora, ho appena fatto metà viso con la colorazione 03 che sarebbe Norma Jean Devo dire che rispetto all'altra volta in cui l'avevo provato mh, mi piace di più. Ho anche la seconda colorazione Marlene che è molto chiara, uh, proverò a usarla come illuminante. Sto usando in questo momento una spugnetta di quelle in schiuma che sono molto molto morbide, uh, sono diverse da quelle in lattice. Si presta anche l'applicazione a pennello, quella che io definisco l'applicazione stile aerografo, cioè sporcare appena le setole del pennello in questo modo e poi sfiorare il viso. Devo dire che mi ricorda vagamente i miei amatissimi fondi Criolan, come ad esempio gli Ultra Foundation. Questo è assolutamente un gran complimento. Il secondo prodotto a cui voglio dare eh, una seconda chance è sempre di Mulak la palette con i correttori in crema. Quando l'ho acquistata l'ho provata e non mi piaceva come, come si sfumavano i, i prodotti. Oggi voglio dare una seconda opportunità anche a questo perché vedendo la resa del fondotinta che ovviamente ripeto è una texture spessa perché è un full coverage però meglio rispetto a come mi ricordavo quindi diamo una seconda um, opportunità anche a loro. Allora, guardando le tonalità degli illuminanti, in ogni caso mi rendo conto che mh, probabilmente sono troppo scuri per me, quindi ho fatto bene a fare l'highlighting con il colore più chiaro del fondotinta, guardate la differenza tra la tonalità. Vedete che questo è un avorio molto chiaro, questi qui sono tutti troppo gialli, quindi non li utilizzerò. Andiamo invece con il contouring. Utilizzerò GEA per il contouring mescolato in alcune zone del viso a ah, ERA magari per andare a scaldare un pochino vediamo come si comportano Ok, è un po' freddo però magari lo posso poi scaldare con l'altra colorazione piccolo trucchetto per il contouring della fronte se eh, voglio allungare il viso ovviamente fare il contouring in questa zona qui rischia di accorciarmelo, per cui a me piace fare il contouring ai lati della fronte, praticamente partendo dall'apice del sopracciglio andando verso su. Adesso l'ho lasciato abbastanza rigido così da farvelo vedere, ma questo aiuterà una volta sfumato ad allungare. Ho preso adesso la tonalità più calda e provo a scaldare un pochino questa zona qui delle guance. Allora, una cosa importante, col contouring mi fermo circa all'altezza dell'occhio col bronzer invece posso rientrare un po di più e qui sì invece che mi piace andare un po sulla fronte per andare a scaldare però con il tono caldo in questo caso base tridimensionale anche abbastanza forte fatta l'ho fatta un pochino più scura rispetto a quello che faccio di solito perché poi voglio incipriare tutto con un'unica cipria Andando a incipriare con una cipria chiara tutto il viso, il contouring di solito si abbassa un pochino, quindi perde di intensità. Ma prima voglio utilizzare sugli zigomi il mio terzo prodotto che è sempre Mula. Quell'acquisto per me infatti era stato drammatico perché avevo acquistato i fondotinta in stick, la palette del contouring e anche questa palette di illuminante in crema che però il mio problema è che tirandola fuori con la spatolina e poi andando a uh, picchiettare con la spugnetta mi si sbriciolava e quindi non riuscivo a utilizzarla. Pur di um, utilizzarla cerchiamo un modo. Allora. Prendo sempre con la spatolina, perché io non voglio contaminare i miei prodotti. Provo a spalmarlo sulla mano, in questo caso. che Comunque si sì, un po' mi si frantuma ugualmente. E provo a scaldare bene il prodotto sulla mano. Vedete che praticamente si divide. Questo era stato il problema all'epoca. Però magari, insistendo un po' di più, andava a finire che mi restavano i pezzettini così. Qui Io probabilmente, lo so, dovrei andare con la spugnetta dentro, però... E usarlo per me a livello lavorativo è impossibile dai dai dai dai dai si sì. si è mescolato bene ci ho messo 5 minuti e lo andiamo a mettere solo sugli zigomi ok ok si sì. effettivamente utilizzato così l'effetto perlatino si vede ed è anche molto gradevole però si sì, l'unica è andarci dentro con la spugnetta purtroppo posso pensare al lavoro, di stare lì ore a cercare di stenderlo. Proviamo così. spugnetina pulita. Uno, ma la spugnetta ha tanti lati, quindi posso riuscire forse a non contaminare il prodotto. Prendo direttamente. ah ma lo fa lo stesso. Forse perché si sono un po' seccati. Cioè ah, vedete che mi si frantuma. Ma questo può essere perché l'ho acquistato l'anno scorso e comunque forse... Adesso non ricordo la validità, però di solito un annetto durano questi prodotti. Allora giro la spugnata dall'altro lato, lato pulito per fare l'altra guancia. Quando si utilizzano prodotti su più persone ovviamente certe cose non si possono fare, per cui io capisco magari che per un'applicazione personale vada bene, però io avevo avuto appunto questo problema. Calma e sangue freddo. Facciamo così chiamo di alleggerire perché vedo che mi fa dei pezzettini comunque. non so se si riesce a vedere ma la texture no. no allora i glitter si vedono particolarmente quindi no spero di non aver rovinato tutto diciamo una cosa stendiamolo bene ok ho sistemato un po' la situazione perché l'ho un po' pulito con la spugnetta ci ho ripassato sopra um, Marlene Uh, sempre della serie quell'acquisto mula che era stato drammatico <ride> un altro prodotto a cui voglio dare un'altra occasione è la cipria dico che quell'acquisto era stato veramente demoralizzante per me eccoci qui, la cipria è fatta così io ce l'ho nella tonalità yellow, seal the deal si chiama all'epoca questa cipria l'avevo applicata a pennello però mi rendo conto che questo tipo di fondotinta funzioni meglio applicato in strato grosso, un po' come i camouflage, proprio perché essendo molto coprente, avendo questa formula molto elastica, fa proprio come una pellicola perfezionante. Quando si utilizzano questi tipi di fondo, ovviamente non basta una spolverata di cipria e anzi il pennello spesso può lasciare le improntine della, della setola per cui io quando utilizzo il fondotinta in stick agisco in questo modo prendo un piumino da cipria e vado a mettere tanta cipria quindi si fa in un certo senso quello che adesso sul web si chiama baking che sarebbe semplicemente mettere la cipria in grande quantità io adesso non andrò a fare il classico baking che si lascia in posa ma faccio quello che si è sempre fatto ad esempio in teatro e quindi l'applicazione della cipria a piumino pressata su tutto il viso Prima ne prendo un pochino, poi la scarico sulla mano perché ovviamente è, ne tira su parecchia e inizio um, la mia applicazione. Il movimento che faccio con il piumino è questo, presso in questo modo, come se fosse un, un rullo, un mattarello dico io, così. Allora, questa cipria non passa la seconda chance Nel senso che sì, come l'altra volta, quella l'avevo applicata in minore quantità um, Tende ad essere molto molto secca, asciuga un po' troppo, devo dire E il fondotinta è sì grasso, ma non è così untuoso da necessitare una cipria di questo tipo Neanche messa in poca quantità Probabilmente avrei ottenuto un risultato migliore per questo tipo di fondotinta con la Translucent Powder di Criolan. Mm, visto che la base risulta veramente molto asciutta e secca, eh, provo a eh, riportarla in vita con una spruzzatina di All Nighter prima di procedere con il resto del make-up. Ok, la situazione è un pochino migliorata, però comunque non mi fa impazzire. Procediamo con un altro prodotto che eh, dopo averlo acquistato, l'ho usato un paio di volte, non mi piaceva e l'ho lasciato fermo lì. E spero che la community non mi ucciderà il correttore di Nabla. L Ho trovato veramente troppo asciutto e anche sulle clienti non mi azzarda a usarlo perché asciuga tutto il contorno occhi anche utilizzando qualsiasi tipo di, di primer al di sotto o... Oh, a parte che a me piace di più utilizzare questi prodotti senza primer, ma con una buona crema idratante anche l'effetto è veramente così. Eh, oggi provo a riutilizzarlo, però magari eh, mettendone poco e applicandolo con la spugnetta. Utilizzo la tonalità Ivory, quindi bella chiara, e la utilizzerò solo sulla palpebra perché ho visto purtroppo che eh, sotto secca veramente troppo la parte dell'occhiaia. Si sembra sempre un po' che si increspa tutto, ma vabbè fortunatamente non ho una palette che ho utilizzato, non mi è piaciuta e quindi ho lasciato lì ferma nel cassetto ma ho una palette che non ho avuto fisicamente tempo di provare con cui non ho avuto modo di sperimentare tanto che è la Secret Palette di Nabla quindi adesso mi farò un look occhi con questa palette che però non rientra in questo video perché non c'entra con i prodotti che hanno bisogno di una seconda chance e poi torno Ecco ci siamo cimentati in questo trucco molto Instagram style, allora ho fatto questo look eh, un pochino estremo stile Instagram perché volevo provare ad applicare su un look così il Black Track di MAC che cioè, devo dire non so se l'ho capito perché l'ho usato una volta e poi non l'ho più usato proprio perché non mi piaceva come si stendeva, oggi ci riprovo sembra come un pochino spugnoso no? ma vedo che comunque è nero e nero che la prima volta che l'avevo applicato mi sembrava un po' velato, invece no siamo arrivati all'ultimo prodotto a cui voglio dare una seconda chance e questo è il brow gel di Essence che io ho acquistato, ho usato anche questo una volta, infatti se vedete praticamente ho cucciato un po' dentro il pennello la spatolina e poi non l'ho più usato um, perché mi sembrava un po' troppo velato, non, non, mi sembrava che non facesse effettivamente il lavoro della brow pomade però forse è così velato perché è pensato per riempirla tutta, non per disegnare dei peti e quindi oggi ci proviamo visto che per lavoro io amo le formulazioni di Diego Dalla palma, continuerò a usare questa e questa la utilizzo per me quindi ci vado direttamente col pennello dentro Uh, in effetti, riempendo tutto il sopracciglio, questo prodotto si comporta meglio rispetto che disegnando i peletti come faccio invece con quelli di Diego dalla palma che se comunque è veramente molto velato, non è neanche omogeneo, cioè non ha una scrivenza omogenea quindi, quindi non so se questo lo, lo promuovo. No vabbè confermo che questo prodotto non mi piace, cerchiamo di sistemare un po' la situazione con questo gel per sopracciglia di Rocher Eccoci qui, look finito, devo dire che è stato un parto, non sono proprio abituata a realizzare questo tipo di trucchi su di me Comunque ricapitolando, eh, parlando dei prodotti Mulac, devo dire che Um, dopo aver dato una seconda chance ai full coverage foundation in stick uh, sì, devo dire che hanno passato la prova questi, um, penso che ricomincerò a utilizzarli perché mi è piaciuto come si sono comportati così come anche la palette del contouring uh, utilizzata insieme al fondotinta insieme ad altri fondotinta non mi era piaciuta molto però in combinata devo dire che non sono male ovviamente eh, sono trucchi che si vedono molto, quindi magari se serve per fare delle foto mi va di truccarmi in modo un po' più così estroso o artistico, oppure ad esempio se devo fare dei trucchi un po' più teatrali o di spettacolo, se uno deve andare sul palcoscenico, sono dei trucchi che potrei pensare di riutilizzare non come trucco da tutti i giorni o per le spose cose di questo tipo uh, non passano invece la selezione della seconda chance purtroppo sempre di Mulac la palette degli illuminanti perché mi si sbriciola non so se è questa palette che è fatta così uh, però mi ricordo che uh, anche all'inizio appena l'ho L'ho acquistata, mi dava questo problema, poi adesso si deve essere asciugata ancora di più, quindi disastro. Così come non penso che ricomincerò a utilizzare um, la cipria di Mulac, devo dire che l'effetto non mi è piaciuto particolarmente, nemmeno sopra i suoi fondotinta. Passando a Nabla, um, i close up concealer, devo dire che continuano a risultarmi un pochino troppo asciutto. E sulla mia pelle continuano a dare questo effetto quasi di ragnatela, poi, quindi, um, ne. potrei pensare di continuare a utilizzarli per lavoro, magari in quelle situazioni, appunto come quelli di Mulac in cui devo fare una, un effetto full coverage magari per degli spettacoli qualcuno che appunto deve esibirsi, cantare a distanza valutandone poi la tenuta con dei ballerini o comunque trucchi teatrali allora magari potrei pensare di riutilizzarli però per le clienti che vogliono un effetto più naturale ad esempio per le spose non me la sento di utilizzarli eh, così come per ehm, riprese cinematografiche ehm, video pubblicitari, aziendali, queste cose qui che mi capita spesso di fare dopo questo non, non rientrerà nel mio kit magari se trovo una cliente con la palpebra particolarmente oleosa potrei provare a riproporre questi poi vabbè ehm, ho usato la Secret Palette ma non c'entra tra i prodotti che necessitano una seconda chance però devo dire che l'ho trovata interessante come scelta cromatica Uh, però anche questa non è una cosa che mi porto per forza per lavoro o meglio l'ho portata ogni tanto in giro per um, dei matrimoni Però mi rendo conto che alla fine uh, uso sempre gli opachi, uh, uso sempre gli opachi, un pochino i satinati Ma i glitter pressati non ho veramente mai occasione di utilizzarli perché per i matrimoni Poi procedendo uh, non so perché... Uh, non riesco a capire come mai al primo utilizzo non mi fosse piaciuto il Black Track di MAC, questo um, Fluid Line, perché adesso lo, lo trovo interessante. È ovvio, in realtà io mh, essendo abituata a usare gli eyeliner in crema di uh, Criolan, noto un po' una differenza perché è un pochino più scivoloso, questo è comunque un pochino meno nero. Però devo dire comunque che è molto interessante. Io invece penso che eh, questo finirà nella spazzatura eh, perché non riesco a utilizzarlo in nessun modo. Questo qui è ehm, l'eyebrow gel di eh, Essence, purtroppo per me è bocciato. Ho provato ad utilizzarlo con un pennello con cui faccio sempre le sopracciglia e proprio non, per me non, non funziona. La colorazione è carina però è, si stende male, fa un po' le palline, è disomogeneo. Purtroppo questo non lo posso e mh, non vedo modo di utilizzarlo in alcun modo siamo arrivati alla fine del video anche se con molta difficoltà ce l'abbiamo fatta spero vi sia piaciuta di avervi tenuto compagnia alla prossima